Bentrovati, bentrovati al sesto video tutorial dedicato a Microsoft Fly Simulator. Oggi vedremo tecnicamente, praticamente eh, come è fatta la cabina di pilotaggio di un Cessna e vedremo quelli che sono i principali strumenti di volo che dobbiamo conoscere per poter pilotare un aereo okay? eh, prima di iniziare però la solita raccomandazione questo non è un eh, tutorial su come si vola non è una scuola di volo quindi i concetti che vedremo servono soltanto per giocare e divertirci più o meno rapidamente con Fly Simulator rimandandovi, se siete curiosi e interessati, a canali YouTube e a documentazione online più specifici su quelle che sono invece eh, le regole del volo che bisogna conoscere concetti importanti per poter simulare in maniera realistica quello che accade quando siamo alla guida di un aeromobile Allora, nella scorsa lezione abbiamo visto eh, come impostare un volo come scegliere l'aereo, come impostare il meteo credo che sia tutto pronto e possiamo cliccare su vola la raccomandazione che io faccio nel frattempo che carica il gioco è sempre la stessa eh? Io qui sto utilizzando una versione di Fly Simulator in italiano Però la raccomandazione è di impostare l'inglese e di iniziare a prendere dimestichezza con la terminologia inglese del volo perché come abbiamo già detto quando si gioca a fly simulator si simula quello che accade nella realtà e molti termini che vengono utilizzati in, aer in aeronautica soprattutto se si vuole far finta di guidare un aereo di linea per esempio un jet sono termini inglesi no? abbiamo fatto l'esempio dei flap che in italiano vengono chiamati ipersostentatori eh, non è sbagliata come traduzione ovviamente è corretta però, dai, in aeronautica tutti sentiamo più spesso parlare di flap, eh, piuttosto che di iper Questo è solo un piccolo esempio Ok, allora, ce l'abbiamo fatta Siamo in un pieno temporale, perché probabilmente in questo momento a Ciampino sta piovendo tanto E Allora, modifichiamo il meteo, subito Qui in alto trovi, trovate il menu, ok? Con le varie opzioni che è possibile utilizzare per modificare tante cose trovate una nuvoletta ok e si chiama meteo clicchiamo su questa nuvoletta e diciamo subito intanto che vogliamo che sia un po più giorno ok e diciamo che vogliamo le precipitazioni a zero oh, e già le cose migliorano <ride> i fulmini li togliamo ok la temperatura lasciamola così com'è per quanto riguarda le nuvole eh, lasciamo così com'è la situazione no ecco qui abbiamo diverse opzioni vedete adesso non le stiamo a vedere abbassiamo il vento ecco se chiaramente avete impostato eh, durante la preparazione del volo un meteo con il cielo sgombro quello che stiamo facendo qui non, non dobbiamo farlo ok eh, queste sono delle nuvole le togliamo densità via ok a posto così credo che adesso dovremmo poter volare togliamo anche queste nuvole via ce li sgombri le basta a posto così dai abbiamo fatto un po' di luce ok? e come potete vedere già la grafica di Microsoft Fly Simulator è molto bella eh, più tardi faremo una lezione a parte su come ci si muove all'interno del gioco perché chiaramente è possibile e dobbiamo utilizzare no, il mouse in questo caso per ruotare la nostra testa. Vi dico subito che per potervi muovere all'interno de, del, del vostro cockpit, così viene chiamata la cabina di pilotaggio, dovete premere il tasto centrale del mouse, quindi spesso è la rotellina per capirci, una volta che la premete una volta ecco il mouse entra nella modalità sostanzialmente telecamera e quindi potete muovere il mouse e ruotare quindi la testa all'interno dell'abitacolo ripremendo ancora una volta il tasto centrale del mouse uscite dalla modalità appunto telecamera e potete utilizzare il mouse per cliccare i vari strumenti e per svolgere le vostre operazioni ruotando invece la rotellina del mouse ok vi allontanate o vi avvicinate quindi premendo il tasto centrale attivate la telecamera ripremendolo uscite dalla modalità telecamera oh, spengo un secondo i motori eh? quindi no forse è meglio di no no perché altrimenti alcuni strumenti non possono mostrarvi teniamo i motori accesi vedremo poi nella prossima lezione o una, in una delle prossime lezioni come si avviano i motori c'è eh, lo anticipo un tasto, una combinazione di tasti che si possono premere eh, che sono control E con CTRL E accendete i motori Chiaramente in maniera automatica, eh? non simulando veramente come si accendono i motori all'interno di, di, di un aereo. Ogni aereo ha una sua procedura, ogni aeromobile ha ancora una sua procedura per avviare i motori e questa procedura dipende dal tipo di, di aeromobile con cui decidete di volare. Però è un argomento che magari vedremo in un altro momento. Control E è la combinazione di tasti per avviare i motori. Eh, su credo tutte le tipologie di aeromobili presenti su Fly Simulator eh, prima di volare vediamo un po' com'è fatta una cabina di pilotaggio e quelli che sono gli strumenti che vedrete e troverete su tutti i tipi di aerei forse in una forma un po' diversa, eh, un po' eh, insomma, dipendente dalla tipologia dell'aereo però sostanzialmente i principali strumenti che costituiscono la cabina di pilotaggio di un aeromobile sono questi sei, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sono gli strumenti in assoluto più, importante, più importanti eh, che dovete tenere sempre sott'occhio quando pilotate un aereo. Eh, vi dico subito che molti probabilmente se lo chiederanno, per mettere in pausa il gioco, eh, potete utilizzare questo bottoncino qua. Attiva, disattiva, pausa dinamica. In altre parole, tutto continua a funzionare, però il mondo intorno a voi viene, mettiamola così, frizzato, quindi l'aereo non si muove e non accade niente eh, intorno, intorno a voi. Dicevo, torniamo a, rapidamente a questi sei strumenti, ripeto, non è una scuola di volo, però per poter cominciare a giocare a Fly Simulator è importante avere un po' di consapevolezza di quello che abbiamo davanti. Per approfondire vi rimando a questa pagina di Wikipedia, strumentazione di bordo, dove vengono elencati, eccoli qua, quelli che sono i sei strumenti più importanti di cui stavamo per appunto parlando e che stavamo già visualizzando qui all'interno del nostro Cessna. Okay iniziamo dal primo strumento in alto a sinistra il primo strumento in alto a sinistra è l'anemometro ok l'anemometro scendiamo e lo troviamo qua l'anemometro indica la velocità del, veico, del veicolo generalmente in nodi questa è un'altra cosa importante eh? non misuriamo la velocità in chilometri orari generalmente si utilizzano i nodi per esprimere eh, la velocità rispetto all'area circostante eh, si basa sulla misura della pressione dinamica ottenuta dai tubi di pitot ma questo è un discorso tecnico che non ci interessa al momento quello che ci interessa sapere è che questo strumento ci indica la velocità ok. Eh, per adesso ignoriamo i, queste linee che, che, che vedete intorno all'anemometro detta in maniera molto rapida la linea bianca indica la velocità eh, entro cui è possibile attivare i flap eh, ma qui potrei sbagliare, eh? non vorrei dire castronerie eh, o comunque indica la velocità minima, per esempio questo 40, km, eh, questo 40 nodi eh, a cui l'aereo deve andare con i flap eh, estesi per non andare in stallo, quindi per non precipitare però ripeto, sono concetti un po' avanzati che magari vedremo un po' più avanti per ora, questa è la velocità. La cosa importante da ricordare è che voi quando volate non dovete arrivare mai al rosso. Questa è la velocità massima a cui potete, a cui potete volare. La velocità, eh, questa, questa, eh, questo indicatore giallo è la velocità, diciamo una velocità elevata a cui è possibile andare ma in determinate circostanze. Dove trovate il verde è la velocità che potete avere con il vostro aereo mentre, mentre volate. Oh. Andiamo poi allo strumento subito seguente che è eh, l'orizzonte artificiale, in altre parole questo strumento indica eh, l'orientamento del vostro veicolo rispetto al terreno, ora per una definizione più precisa facciamoci anche qui aiutare da, da Wikipedia ed è questo l'orizzonte artificiale detto anche appunto indicatore di assetto è uno strumento giroscopico va bene che ci permette di conoscere l'assetto di un aeromobile o di un aeroplano anche in condizioni di bassa visibilità e di notte in altre parole se fuori è notte è nuvoloso e non avete idea se state volando eh, in maniera eh, rettilineo uniforme quindi se state andando dritti sostanzialmente <coughs> Questo è lo strumento che dovete guardare e vi indica, sostanzialmente, qual è l'assetto del vostro aeroplano rispetto al terreno. Oh, successivamente, a fianco, abbiamo l'altimetro, che è fondamentale conoscere l'altimetro, è eh, da tenere sempre sott'occhio per capire a che altezza, o meglio, a che altitudine stiamo volando. Anche qui, occhio alle parole, perché altezza e altitudine sono due parole, parole che possono sembrare simili, e in un certo senso lo sono, con la differenza che l'altitudine indica la nostra eh, distanza verticale rispetto al livello medio del mare mentre l'altezza indica la nostra distanza verticale rispetto al terreno ed è solo due differenze importanti perché per esempio noi qui ci troviamo a Ciampino eh, e eh, l'altimetro ci indica che ci troviamo all'incirca a poco più di 300 piedi da terra rispetto a cosa però? rispetto all'altezza media del mare perché come vedete noi siamo sulla pista ok? quindi dovremmo trovarci a 0 piedi cioè la distanza tra noi e il terreno in questo momento è 0 però l'altimetro ci indica appunto poco più di 300 piedi perché? perché questa è l'altezza rispetto, eh, è l'altitudine rispetto al livello medio del mare eh, se voi, noi volessimo impostare l'altimetro in maniera tale che ci indichi la nostra distanza da terra, quindi dall'aeroporto di Ciampino, con questa manopolina possiamo andare a modificare l'indicazione eh, diciamo, della pressione, detta malissimo ma eh, per adesso vi basti questa definizione. Dovremmo parlare di QNH o QNI, ma per ora sorvoliamo. Ecco, e impostando questo, questa manopolina, rotando questa manopolina, possiamo impostare l'altimetro a zero. Ecco, ora noi quando decolleremo potremo conoscere la nostra altezza rispetto all'aeroporto di Ciampino, quindi rispetto a terra. Eh, cosa è meglio fare? Beh, Normalmente quando si vola è bene impostare l'altimetro su dei valori di pressione che ci indico, indichino la nostra altitudine quindi la nostra distanza dal livello medio del mare no? e non rispetto a un punto fisso a terra perché per esempio se noi decollassimo da un aeroporto in montagna e eh, decidessimo di andare al mare la distanza dell'aeromobile rispetto all'aeroporto di montagna non ci, non ci, non ci aiuta assolutamente no? quello che ci aiuta è conoscere l'altezza o, o meglio l'altitudine dell'aereo rispetto al livello medio del mare eh, vado avanti veloce perché qui dovremmo tornarci no è un discorso forse un po, un po troppo tecnico che per ora non ci, non ci interessa per questi primi voli e per questi primi prime esercitazioni Impostiamo eh, l'altimetro in maniera che indichi lo zero quando siamo a terra per il momento, ok? Oh, eh, anche questo è uno strumento importante da conoscere, ma non fondamentale quando eh, guidiamo per la prima volta un aeromobile su Fly Simulator: questo è il virus bandometro, eh, non vado oltre, eh, quello che voi dovreste sapere, solo è che questa pallina nera che è al centro deve essere sempre o quasi sempre al centro quando volate però è un argomento un po complesso che per ora saltiamo che per adesso non, non ci serve conoscere uh, questa è la giro bussola invece e indica la direzione del nostro la, la rotta che ha il nostro aereo uh, rispetto al nord, uh, al nord uh, magnetico o geografico anche questo è, è uno strumento che va settato e eh, fatto collimare combaciare con questa invece che è la bussola magnetica. Ora, il funzionamento della bussola magnetica e del giroscopio sono leggermente differenti. Normalmente, nella realtà, noi dovremmo allineare il giroscopio alla bussola magnetica all'incirca ogni 15-20 minuti, perché è uno strumento questo che tende a perdere la taratura. Eh, se volate con Fly Simulator e avete impostato eh, la modalità semplice questa operazione di riallineamento avviene in automatico per ora ignoriamo quello che dobbiamo sapere per iniziare a giocare è che questo strumento ci indica quale rotta stiamo seguendo quindi in questo caso vedete siamo sulla pista 1.5 di Ciampino e stiamo orientati all'incirca 151 gradi eh, e per ora va bene così questo invece, a fianco, l'ultimo strumento che vediamo quest'oggi, è il variometro. Eh, ovvero indica, questo strumento, la nostra velocità verticale. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando decolleremo, noi saliremo di altezza, o di altitudine, in questo caso di altezza rispetto al terreno, e questo strumento ci indica quanto rapidamente stiamo salendo. Non l'ho detto prima, e eh, lo dico adesso tutte le unità di misura che riguardano l'altezza o l'altitudine sono espresse in eh, piedi, non in metri. Quindi in aeronautica è, è, è sbagliato dire che stiamo volando a, uh, non so, 5.000 metri di altezza. È sbagliato, perché in aeronautica dovremmo probabilmente meglio dire che stiamo volando all'incirca 1.700 piedi d'altezza. Ok? Uh, no, scusate, a circa 15.000 piedi d'altezza il rapporto è di circa 1 a 3 quindi 1.000 metri in realtà sono circa 3.000 piedi orientativamente, ok? Uh, quindi in questo caso noi ci trovavamo a 300 piedi d'altezza rispetto al mare e mm, chiaramente significa che il ciampino si trova orientativamente a 100 metri d'altezza rispetto al livello medio, medio del mare ok, questi sono gli strumenti principali che dobbiamo conoscere quando siamo su un aereo. Eh, altre piccole cose da dover conoscere, va bene, la cloche, se volete eh, togliere eh, la cloche perché magari vi ingombra la visuale degli strumenti che sono sotto, basta cliccarci sopra con il mouse, tasto sinistro del mouse, e la cloche va via. Per riattivarla basta ricliccare sopra appunto al punto di ancoraggio della, della cloche. Se vogliamo, con Fly Simulator è utile disattivare questa visuale perché altrimenti non avremmo possibilità di vedere questi che sono altri strumenti che oggi non vedremo nella maniera più assoluta. Quello che dobbiamo sapere e conoscere però, prima di salutarci e di darci appuntamento al prossimo video tutorial, sono questi due, queste due manopole. Ok, queste due, questi due leve, beh, queste due sì, leve forse può andare bene. Eh, questa è la, la leva del motore, sostanzialmente quando vogliamo accelerare dobbiamo tirare eh, de dentro, sentite? Quando vogliamo decelerare tiriamo verso fuori. Eh, importantissimo è il freno di parcheggio, che è questo, ok? Eh, questo ci permette di... Eh, il freno di parcheggio, ecco, in questo momento il freno è attivato quindi anche se andassimo a, a no scusate non è questo il freno ho sbagliato il freno di parcheggio è questo ok così il freno è tolto e così il freno di parcheggio è inserito questo ha a che fare con credo i magneti o altre funzioni del motore eh, eh, o meglio scusate questo è il carburante ok la manopola del carburante ma per ora ignoriamo, dicevo questo è il freno di parcheggio quindi così il freno di parcheggio è inserito e così il freno di parcheggio è tolto è importante sempre quando si è a terra assicurarsi di avere il freno di parcheggio inserito e di disattivarlo solo quando si desidera iniziare a muoversi. Eh, quindi dicevo questa è, è, è, diciamo, è la leva che ci permette di aumentare la potenza del motore questa invece è la leva che eh, gestisce l'arricchimento della miscela, più, decolla, più siete in alto eh, meno la, la miscela deve essere ricca, più siete in basso più la miscela deve essere, deve essere ricca, però anche questo è un argomento che per ora possiamo eh, saltare. Infine questi sono i flap, ne parleremo in un altro video, quando decollate ovviamente i flap devono avere un minimo di estensione, stessa cosa quando eh, quando state per atterrare e se qualcuno se lo stesse chiedendo sì è possibile anche accendere le luci in cabina nel caso in cui eh, fosse notte e eh, eh, non, eh, non, non si vedesse nulla ma ne parleremo magari in un altro video perché il tempo a nostra disposizione in questo momento è finito eh, se vi va e avete voglia eh, iscrivetevi a questo canale youtube troverete non solo questi tutorial sul volo simulato ma troverete tante, tante altre cose riguardanti soprattutto l'editing video e, e la grafica digitale vabbè se vi va e vi fa piacere iscrivetevi per voi è solo un clic per me può essere invece importantissimo nel prossimo video tutorial proveremo a prendere eh, il volo okay? e vedremo un attimino come fare per quantomeno staccarci da terra poi sul cosa fare quando si è in volo è un'altra cosa che vedremo ancora un po' più avanti per ora vi ringrazio, vi auguro una buona giornata grazie per avermi seguito condividete questo video, commentate se avete commenti da fare e al prossimo video tutorial, ciao!